Siamo con Eva Cullo che ha appena inaugurato la terza edizione di Loppiano Lab sì. Eva, dici Loppiano Lab è il lavoro e le donne <ride> Eva, che ci piace il Allora, Loppiano Lab e le donne quest'anno abbiamo un tema lavoro loro giovani che le donne siano uno dei fattori più importanti nell'ambito dell'impresa, dell del lavoro. Quindi all'interno della convention di economia di comunione, che sarà la terza convention in Italia per sabato mattina e domenica mattina, ci sarà una tavola con lavoro e donne. La caratteristica principale sarà la presenza di esperienze di alcune donne con un contributo internazionale, cioè inizia anche dall'Africa, di Teresa Filippine e tanti altri, Emiliana che porterà la sua esperienza di ricostruzione in questo momento dopo l'esperienza del tempo. Grazie tuo slogan a tutti i ragazzi che ci seguono dal web sullo Piano Lab. Lo Piano Lab, come ha detto Piero Coda, lo utilizzo, ci aiuta a rischiare, rischiare, scommettere per rischiare sui giovani e quindi quello l'invito è partecipare, seguirci tramite tutti i mezzi e soprattutto andare avanti insieme. Grazie, Prego. grazie mille.